Siamo ancora nel tempo ordinario, siamo alla settima domenica, il Vangelo fa riecheggiare ecco, quel detto antico dell'occhio per occhio, dente per dente. Ecco, voi avete inteso che fu detto questo, dice Gesù, è un'antica regola. Diciamo che risale al tempo una regola babilonese che eh, appunto stabiliva in qualche modo una regola comportamentale, legittimava la vendetta potremmo dire e quindi su tutto questo assume eh, diciamo un valore diverso viene in qualche modo abrogata questa legge, non è la legge divina, la legge umana, la legge sociale del tempo, dell'antichità, Gesù ecco, invece induce al perdono, all'amore reciproco e quindi propone una via nuova, una via che in qualche modo rende l'altro uh, un fratello, una sorella da amare, nonostante tutto e propone qualcosa di utopico, potremmo dire, l'amore dei nemici, però se dai cristiani l'amore per i nemici viene considerato un'utopia, quindi qualcosa di irraggiungibile, e allora io penso che il cristianesimo è finito, perché il cristianesimo si caratterizza proprio per questo, e nei secoli noi abbiamo avuto testimonianze grandiose di fratelli e sorelle nella fede che sono riusciti fino all'ultimo a perdonare, a perdonare anche i propri carnefici, perdonare coloro come Gesù. Gesù ecco, è iniziato per noi, ha preso su di sé il peccato dell'uomo, tutti i peccati dell'umanità, ecco, li ha portati su quella croce, si è sacrificato per noi, ha perdonato i suoi crocifissori e quindi le sue non sono parole, nella sua piena umanità e divinità è riuscito a testimoniarci questo e ci indica la via giusta da percorrere, avete inteso che fu detto ma io vi dico, è in quel ma, in quel ma io vi dico che inizia un cambiamento, una rivoluzione potremmo dire, una rivoluzione che non è solo una rivoluzione culturale anche se il Vangelo ispira le culture e ancora oggi ecco in qualche modo influenza, condiziona l'agire sociale, condiziona tutte le culture del mondo. Il Vangelo però non è un'utopia e del resto le testimonianze del passato e anche del presente ce lo indicano, un po' come mi viene in mente ancora una volta Fratel Biagio, quest'uomo di Dio che ci ha lasciati. Il mese scorso appunto ci ricorda che è possibile cambiare, che è possibile un mondo diverso. Lo ritenevano, lo ritenevano un depresso, all'inizio del suo cambiamento di vita lo accusavano, ecco, lo denigravano, un po' come è accaduto a tutti i cristiani quando hanno preso sul serio il Vangelo, eh, però adesso viene considerato un santo perché ha vissuto il Vangelo in pienezza e perché veramente ha operato in sé un grande cambiamento, dovremmo chiederci allora di fronte al male che è nel mondo, di fronte a questa sete di vendetta, a questo proliferare delle baby gang che usano come criterio proprio questo di attaccare, distruggere, rispondere alla violenza con altrettanta violenza, di fronte alle guerre, di fronte a tutte queste ingiustizie, noi dobbiamo chiederci personalmente chi sono io? Mi devo rispecchiare in questo male, in queste brutalità, devo fare come loro, devo essere come loro, devo propinare violenza, devo promuovere violenza. Se sono un cristiano devo amare, persino il nemico devo perdonare. A riguardo Antonio Bello diceva che l'uomo è stato creato da Dio perché ami, questo è certo, ma solo chi perdona può parlare di pace. E teorizzare sulla non violenza. È importante dunque il perdono. Eh, Don Zeno Bello lo sapeva bene: possiamo parlare di pace, possiamo promuovere, possiamo invocare la pace se siamo capaci di perdonare. Perché diceva il perdono è un dono per, un dono complicato, un dono che Dio, eh, viene da Dio e quando giunge al destinatario deve portare anche questa espressione particolare, il condono del fratello. Ecco, condoniamo, condoniamo i peccati ai fratelli, condoniamo, amiamo, perdoniamo e allora sì che si creerà un mondo nuovo. Buona domenica.